Ciao a tutti! Oggi prepareremo le ciambelle fritte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 15 minuti circa. Gli ingredienti sono farina manitoba, lievito di birra, uova, latte, strutto, zucchero, rum, scorza di limone, il succo di mezz'arancia, un pizzico di sale e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone e lo zucchero e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Sciniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Adesso aggiungiamo il latte. Il succo d'arancia. il lievito e lo strutto e facciamo amalgamare per due minuti 37 ⁇ velocità 3, adesso aggiungiamo la farina, il sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Azioneremo il bimbi per 5 minuti. A velocità spiga. Trascorso un minuto leveremo il misurino e verseremo prima le uova e poi il rum e faremo continuare a impastare il bimbi. Facciamolo partire in modalità spiga. Leviamo il misurino, versiamo le uova e il rum. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola che abbiamo precedentemente infarinato e lasciamolo lievitare un'ora coperto da un canovaccio. L'impasto è lievitato, adesso lo stenderemo tra due fogli di carta da forno per poter formare le nostre ciambelle. un po di farina l'impasto risulterà appiccicoso posizioniamo il foglio di carta da forno e iniziamo ad appiattire adesso stacchiamo la carta da forno comunque per aiutarvi meglio a stendere l'impasto utilizzate un po di farina sopra l'impasto per renderlo meno appiccicoso Abbiamo una sfoglia di questo spessore e adesso noi con questo stampino formeremo le ciambelle. Voi potrete utilizzare anche delle ciotoline. Adesso togliamo la pasta in eccesso e Lasciamo lievitare le ciambelle per un'altra ora. Trascorso un'altra ora le ciambelle sono lievitate. Adesso le friggeremo in olio caldo e poi le passeremo nello zucchero semolato. Ciambelle fritte. Sono sofficissime. Grazie e alla prossima ricetta.